Ciao, benvenuti in un nuovo video. Allora, come avete visto dal titolo, oggi apriamo il calendario dell'avvento di Vrochet. Che è questa casettina molto carina. Non vado a leggere dietro perché c'è lo spoiler. Comunque, sono 24 caselline. E dal calzo guardiamo assieme. Il prezzo è di 49,95€ ed è più che acquistato dalle consigliere ed è meglio andare in negozio se l'avete disponibile perché in negozio c'è mentre farlo arrivare tramite altre persone è molto più difficile, quasi impossibile perché è vero che rispetto agli altri anni hanno fatto un numero maggiore di edizioni limitate in questo caso del calendario però l'hanno mandato a tante persone, infatti l'hanno mandato anche a me L'hanno mandato a me e l'hanno mandato davvero a tante persone, quindi spero che ne abbiano fatti davvero tanti. Comunque adesso andiamo a vedere... Che cosa contiene? Per vedere se ne vale la pena o meno. Allora, come sempre vi ricordo di guardare fino alla fine questo video, essere iscritta al canale e lasciarmi un commento dicendomi che cosa vi piace di questo calendario, se vi piace qualcosa, se volete darci un voto, perché tengo da parte qualcosina per voi, per una di voi che estrarrò per fare qualche regalino di Natale. Quindi e magari dopo vi dico tutto alla fine comunque credo che questo sia l'ultimo calendario che apro almeno che non mi propongono altri o non ne vedo io altri ed è quindi si può iniziare a guardare sotto i vari video dei calendari che ho fatto che ho unito in una playlist e vedere se siete stati stratti comunque sia vi contatto io dunque apriamo questo calendario alla fine vediamo si apre così bello comunque i colori blu ed... è fatto così ok ed è fatto da tante caselline che si aprono quindi si estraggono dunque è proprio fatto carino però io non so come farvelo vedere così però come faccio a tenerli in mano ogni volta <ride> lo appoggio facciamo che lo appoggio e magari lo vedete anche voi così più o meno allora la casellina numero uno. Ecco cosa che noto subito, bellissima la confezione, ma trovare i numeri è una vera impresa, e infatti l'uno non lo sto trovando, partiamo benissimo 4, Quattro... ora mi viene da pensare a ah, ecco l'1. questa qui quindi è proprio fatta a scatolina. allora non leggete cosa c'è scritto in francese e in inglese perché è uno spoiler quindi io so già che nella prima casellina c'è eccola qua il gommage alla granite, gommage per il viso esatto e questo è un 30 ml quindi è una full size e ci piace si parte bene andiamo alla 2 è sempre una grande impresa, ed è bella grande. La 2 è questa quindi, sempre non leggiamo. Vediamo uh, pom di pom di verde winter apple è un gel doccia da 50 ml, eccolo qua è nella confez... e nelle profumazioni di edizione limitata per Natale, quindi mela d'inverno. Questo sono curiosa. E mela, è davvero mela. Uh, questo è buono, ci piace. Andiamo alla 3. La 3 se la troverò mai. Eccola qui, questa con l'uccellino ed è sensitive camomille acqua micellare da 50 ml buona la linea per pelli delicate l'acqua micellare serve sempre quindi ok andiamo alla 4 eh, eccola questa qui idro vegetale gel en, esatto gel detergente 30 ml questo buona linea anche questa detergente purificante e abbiamo fatto la 4 quindi la 5 eccola qui che è bella grande bello uh, questo è fantastico è sì L'aceto da risciacqua per i capelli, questo mi trovo benissimo, credo che sia al solito. No, questo è Lagave. È sempre questo in lampone. È fantastico, mi trovo benissimo ed è davvero ottimo quindi bello che mi l'ho trovato e, però a questo punto non mi ricordo il numero. Dovrei tenerli qui ma vediamo cosa manca. 6 ehm, questa è piccina piccina ma è che piccino anche il prodotto è una matita micro ehm, col pen una matita nera mm, mini size oltretutto ok ma ci sta la matita nera ci sta sempre quindi 7 ah la 7 vedete come sto riducendo il calendario la 7 è il tetto quindi è questa qui così vediamo bello il tetto ma è quasi vuota e il magnolia te bianco bagno doccia la magnolia te bianco da 50 ml e quindi andiamo alla 8 che avevo visto prima eccola qui è un profumino con il le... Lo spray quindi bello anche da borsetta questo è soleil il profumo da 4 ml sembra buono Bu bello che è da borsetta c'è cioè proprio quello spray ci sono quelli che ho visto anche in calendari molto più costosi che invece devi pocciare il dito questo fatto bene mi piace eh, non mi ricordo già di nuovo più il numero 9 questa qui Mm, questo è proprio mm, questo è un sample non è una mini size questi sono quelli che regalano L'Hydra vegetal gel crema idratante 48 ore non stop da 7 ml si sì, ok ma eh, questi sono nei set già che ti regalano però nei set questi qui sono le mini size che ti regalano eh, con gli acquisti con la cartolina questo è proprio un campioncino questo non è che mi piace tanto, però vediamo se solo quello ci può stare. 10, uh -huh. bello, le è lo smalto, lilla, bello, è la linea go green, quindi senza formaldeide, è bello, il colore è 10, rosa ortensia bello, bello, 11. Eccola qua con l'uccellino. Ecco, queste sono le mini insight che ci piacciono. Gommaggio scrub da 30 ml per il corpo, della gommage vegetal Ottimo, ottimo, sempre ottimo. Questo qui mi trovo davvero molto bene. È 12-12 con il cerbiatto. Questo ti dico già che è in full size e la maschera gel purificante alla menta eh, full size anche questo ci piace 30 ml però queste sono full size e a questo punto non mi ricordo più ehm, 13 ok. buona anche questo shampoo nutrizione per capelli secchi e lo shampoo vero Sì. 50 ml questo classico ma buono e poi la 14 ecco qua è l'altro pezzo di tetto ok Ah, questa è l'altra linea ed è sempre quella natalizia questa è baci di mezzanotte bis di minuit bagno doccia sempre Ascoltiamo, sentiamo il profumo midnight berry ah ecco frutti rossi sì mi ricorda davvero tanti frutti rossi diciamo che quella natalizia ci piace quindi le abbiamo trovate tutte e due, eh, vediamo alla 15, eccola, piccina, speriamo bene. Mm. Sì. Ah, Bisni Minuit, questo è il balsamo labbra, sempre della stessa linea del bagno doccia, ci piace. E poi andiamo alla 16, questa altra mini taglia che ci piace Duce, suge, grass, Ultra ricca. è un gel doccia con burro di karité per la pelle ultra secca da 30 ml è un balsamo lavante dice di essere Perché questa è una taglia che ci piace 18 con l'altro cerbiattino uh, questo è il mascara Full size, super pulp, ottimo, davvero ottimo, davvero fantastico. E se vi piace il volume, questo è un super super mascara nero fin dalla prima applicazione, ottimo ed è full size. Penso che costi sui 19 euro, 16, 19 euro, già solo quello. Quindi andiamo alla... Mm, non ho aperto la 17... esatto non ho aperto la 17 ma che brava che sono l'apriamo adesso non c'è problema e nella 17 c'è una crema che io amo l'argan e rosa la crema mani questa è fantastica super fantastica e full size quindi a questo punto la 19 perché la 18 l'abbiamo già aperta la 19 ecco e qui ricadono ricadono dei campioncini da 7 ml crema, ah no, però è la crema verde colettrice della linea Sensitive Cam Camomille è una crema leggermente verde, perfetta per la pelle che tende ad arrossarsi quindi ne basta davvero poca ci sta però in size. a questo punto andiamo con quelle con il 2, quindi la 20 questa piccina vediamo uh, altro profumino questo è Queer de Nuit cuore della notte sempre col vaporizzatore ottimo da borsetta bellissimo fatto così complimenti 21 ci stiamo avvicinando è questa già vedo un formato che mi piace latte idratante e 30 ml con l'aloe valido per il corpo valido 22 questa volta non mi sbaglio 22 era questa e abbiamo balsamo siero multiuso ah sì, non lo riconoscevo perché devo un ruolo linea quindi bastano per i capelli in siero, multiuso, questo è un 3 in 1 quindi è perfetto per i capelli danneggiati da usare senza risciacquo su capelli bagnati o asciutti ed è, va usato tre volte alla settimana e promette di essere riparatore, è un 30 ml quindi ci piace 23, quello con la volpacchiotta siamo arrivati quasi in fondo oh 23 trovare uno smalto, niente però è lo smalto sempre da linea Go Green, questo è il colore Cherise Noir, il 16, è questo, ciliegia nera. Quindi a questo punto 24, io ho grandi aspettative, non, non voglio spoilerarmelo, quindi 24. Uh, ci sta, ci sta, ci sta un rossetto, 156 matte. lo apriamo solo per vedere il colore non lo vado a swatchare perché sappiamo che alcuni prodotti vanno a voi quindi lo apriamo solamente comunque è un full size bella la confezione è il rossetto rosso quindi abbiamo trovato il prodotto rosso ci piace bellissimo il pack una parte lucido dall'altro opaco bello. Allora chiudiamolo, ok? Questo il calendario è finito che è diventata una casettina volendo se si può fare il presepe dentro carino non vi faccio vedere che lavoro di carta che ho qui ma comunque sia sì, è tutto riciclabile. vediamo i prodotti allora abbiamo detto 49,95. abbiamo trovato due maschere per il viso in full size che questo ci piace ehm, altri prodotti in full size sono la crema mani ottima e full size anche il mascara ci sta il rossetto e gli smalti comunque sia di smalti ne abbiamo trovati due quindi ci sta un colore più chiaro un più scuro il rossetto bello all'ultimo il mascara ci sta ed hanno fatto bene a inserire questo nel mentre anche la mini taglia di matita nera ma la matita nera c'è in ogni calendario non ci si sbaglia poi bella l'idea di aver inserito la linea natalizia che era questa però abbiamo trovato solo un balsamo labbra sarebbe stato carino trovare anche quello dell'altra profumazione visto che esiste piccola nota ma va bene allora poi abbiamo dunque tanto devo parlare dei profumi apprezzo tanto il fatto che siano ed eh, è 4 ml ve l'avevo detto ma che siano così con lo spruzzino perché ho visto dei calendari davvero eh, più costosi Armani anche Armani e Lancome tutte e due che si sì, bella la mini taglia però è di quello con il buco che devi andare a, cioè, a prelevare il prodotto così e poi da mettertelo apprezzo questa cosa dello spruzzino che non è una cosa che hanno pensato in molti, questa mi piace poi vediamo cos'altro c'è, eh, dunque per i capelli abbiamo trovato il siero riparatore lo shampoo della linea nutrizione che è quello classico non abbiamo trovato un balsamo, non c'è il balsamo, però abbiamo il lay siero, questo qua va bene, è universale. Poi abbiamo trovato anche l'aceto da risacqua, che non è assolutamente scontato, ottimo da provare perché davvero se avete provato l'aceto da risacqua, questo cam vi cambia tutto, mi trovo davvero molto bene. Vediamo cos'altro per il corpo senza che mi cada tutto. Un, bals, un bagno doccia di questa linea il gommage per il corpo e la stessa sempre linea il latte idratante per il corpo ci sta abbiamo trovato anche eh, base lavante bagno davanti come si chiama vediamo se trovo in italiano crema doccia eh, relipidante per la pelle molto secca ok poi per il viso, oltre alle maschere in full size, abbiamo trovato l'Hydra Vegetal in questo formato, che ci sta, il gel detergente, l'acqua micellare struccante della linea ed de Sensitive Camomile, e ci sta. Unica cosa che mi stona un po', secondo me, sono questi. Perché, dell sempre dell'Hydra Vegetal, il gel crema idratante 48 ore ci sta, ma è davvero cioè questi sono quelli campioncini che ti danno in omaggio, mentre queste sono le mini size, cioè queste, questa misura, il 30 ml, è quella da viaggio, ma se sapete con la cartolina ed è con un acquisto minimo ve la regalano, quindi ci sta già di più piuttosto che questi piccini qua, che non apprezzo tanto, sono proprio i campioncini, e l'altro è la crema correttrice verde, quella per la pelle sensibile, ci sta, è carino, secondo me è un calendario che... Mh, Include un po' tutto, carino, bellino, sicuramente ci sta il prezzo, perché eh, siamo a 20 euro solamente con due prodotti, no, siamo di più. Se volete ci guardiamo. Allora, eccomi qui, mi sono presa il catalogo per guardare. Allora, le maschere per il viso sono a 4,95, quindi facciamo 5, 5, 10 euro, un po' meno, 3,95 la crema mani e poi abbiamo preso, gli smalti che sono due sono a 4,95 l'uno, il prezzo, poi altri prodotti full size a ah, 3,95 il balsamo labbra che è sempre un full size, poi ho trovato il rossetto, eccolo qua, 12,95 quindi ci sta e avevo trovato anche il mascara che è sempre un full size a 14,95. Quindi, guardando un attimo il prezzo solo di questi prodotti, il calendario è ripagato. Ci sta per questo. E mi sembra abbastanza inclusivo, carino, bellino. Cade tutto. Ok, l'unica cosa è che non mi va giù questa qui. Proprio non mi va giù questa, però per il resto ci sta. È carino. Allora, a questo punto basta che accorcio. Fatemi sapere voi se questo calendario vi piace, se vi ha ispirato. È una buona idea per provare vari prodotti anche alcuni davvero molto molto validi che non mi sarei aspettata e invece ci sono bella cosa fatemi sapere se lo acquisterete, se vi piace e vi consiglio non dalle consigliere di bellezza perché non arriva il calendario come sempre ma direttamente in negozio perché lì ce l'hanno e hanno fatto un numero di una quantità maggiore di calendari quest'anno rispetto agli anni scorsi e niente io vi ricordo come sempre di mettere un commentino se volete partecipare all'estrazione di Qualcuno di questi prodotti che effettivamente non ho aperto sono ancora sigillati tranne il rossetto che avete visto solamente estratto per vedere il colore e basta noi ci vediamo al prossimo video ma no voglio dirvi una cosa quindi restate qui restate qui restate qui dunque credo che questo sia l'ultimo calendario che apro anche perché poi inizio dicembre e per adesso basta quindi ed è, iniziamo ad andare nei video della playlist nei video ed è dove ho aperto i calendari per vedere se siete state, state estratte per ricevere alcuni dei prodotti comunque sia non vi perdo perché sotto il vostro commento io vi contatto direttamente quindi non rischia, rischiate rischiate di de, perdervi questa vincita nel caso e noi ci vediamo al prossimo video alla prossima ciao, ciao. e sono qui ciao